Oggi vi voglio presentare una bellissima applicazione da, per iPad per fare le mappe che si chiama Inspiration Maps. Quindi eh, andate a cercare Inspiration Map, poi fate apri E a uh, qui potete con uh, il più creare, scusate, creare la vostra mappa. Vi dà subito la uh, casella principale in cui potete mettere uh, l'idea da mappare. Esempio, potrei scrivere tipologie di portfolio. Ok, ora aggiungo un ramo. Posso anche aggiungere a dir il vero un'immagine agendo su uh, questa cartelletta. Mi mette a disposizione delle moltissime immagini interessanti. Mettiamo, scegliamo come uh, tipologia uh, People, vediamo se troviamo un'immagine che, uh, va bene, dopo la cercate sia significativa del, di un portfolio, Va bene, mettiamo questa, eh, si fa eh, tap due volte sull'immagine vedete che mi viene eh, poi inserita, posso aggiungere un ramo cliccando sulla freccettina, posso eh, anche qui a mettere un'immagine un metterò cerchiamo qualche altra cosa thinking magari mettiamo un, questa questo simbolo ok e posso scrivere ad esempio insieme delle produzioni digitali qui insieme ok posso eh, poi eh, mettere un altro ramo e eh, qui potrei scrivere eh, eh, insieme di badge anche qui potrei aggiungere comunque un'immagine. Mettiamone una qualsiasi. Ok. Metto, inserisco un altro ramo. Eh, potrei eh, qui... Eh, mettere una clessidra, ad esempio, e potrei eh, scrivere una nota, anche una nota, e uh, dentro, uh, dove potrei, storia nella nota, lasciarla come nota, del proprio apprendimento okay. ok quindi ho messo come vedete la nota chiudo la nota, ok, poi potrei ad esempio nell'insieme delle produzioni uh, digitali inserire mh, eh, esempio mh, di, come produzioni digitali, potrei inserire presentazioni, inserisco magari un altro ramo e... testi mettiamo testi testi eccetera eccetera cioè potete procedere così e uh poi potete mettere tra un sul ramo ad esempio potete inserire del, eh, eh, dei legami parole legame ad esempio eh. Eh. Sì, potete inserire quindi queste, eh, queste parole eh, oppure qui posso eh, dire mostra posso scrivere qui mostra invece mostra insieme di badge ecco così eh, insomma avete eh, vi ho fatto vedere come eh, creare Uh, proprio una mappa di uh, grande impatto visivo. Questa uh, mappa alla fine la uh, potete uh, uh, salvare. Uh, purtroppo questa è la versione free e, e la pu si può mandare per mail oppure, vedete, nel free, oppure stampare oppure salvare uh, nel nelle foto dell'iPad. Ecco, credo che uh, possa essere utile a livello didattico per uh, tutti i gradi di istruzione perché è davvero uh, molto visiva e uh, si possono creare dei uh, concetti mh, proprio inserendo uh, le, le immagini, si possono Vedete eh, tutte le immagini eh, sono vera veramente eh, interessanti. e, e Potete um, comunque eh, aggiungere anche delle foto dal, dal vostro, mh, eh, dal vostro eh, repository foto, ok, al posto delle icone scelte, oppure potete con la camera fare una foto una foto anche del, dell'ambiente in cui siete la camera ad esempio ecco questa è una foto che potrei fare del, del tutorial faccio un cancel perché non la, adesso non la inserisco era soltanto per farvi orientare sull'utilizzo di questo bellissimo eh, strumento. Arrivederci.